Ciao, sono Alessia Che bello che è E vengo da Narnia <ride> Allora, gioca futsal perché? Perché gioca futsal? No, perché è tutto ciò che mi rende felice Quindi direi che quando le cose non vanno c'è futsal Quindi va bene così sei un minimo pazzo non lo faresti mai, ti giri subito. Ma più che personale, quindi più che qualcosa legato alle mille belle parate che ho fatto, i momenti in cui ho iniziato a insegnare futsal. E quando ero a Torino ho allenato una squadra di bimbi per quattro anni e quindi il connubio tra la mia passione e il poter trasmettere la mia passione è stato... Mi infastidisce il fatto che si pensi che il calcio 5 sia una sottocategoria del calcio. Cioè che se non hai fatto bene, se non hai sfondato nel calcio, allora sei passato a giocare, anzi a calcetto, come lo chiamano. E mi infastidisce molto quello perché sono semplicemente due sport, quindi posso scegliere di giocare a calcio, poi posso scegliere di giocare a calcio 5. Il calcetto è quello che si gioca tra amici all'oratorio dalle 8 alle 9 di sera perché vuoi riempire la serata. Ore 20, sette maschiacci brutali fuggono dai loro comodi uffici e si ritrovano sul campo di battaglia. Lotta, sudore, sangue, è il calcetto, baby. Il calcio 5 è lo sport, è tutto un altro mondo, quindi no, non è, non è calcetto. Io quando mi diverto ho le, le performance migliori. Non è <ride> Torniamo all'allenamento signori, accompagniamo la bici a casa. Non mi diverto, non riesco a sentire che è il mio sport Non riesco a sentire che sono io Niente, divertimento prima di tutto Poi ovvio, testa, fantasia, passione Ho giocato per 11 anni In una squadra della mia città, a Settimo Torinese Qua mi aspettavo di trovare un bel gruppo ma non così tanto Quindi la cosa mi stupisce ma mi eri davvero felice Ti auguri! Gliel'ho detto io di mettere il telefono orizzontale. Brava Maria! Brava Maria <ride> che ci abbiamo fama. Brava Nadia per la torta! Eeeh. Eeeh. Brava ragazze! Eeeh. Mi piacerebbe Diversità. realizzare tutti i miei sogni e diventare magra soprattutto. Nella prossima vita, la prossima vita potrebbe essere magra e ricca, ma ricchissima.